Una buona giornata cari telespettatori e benvenuti eh, nel darvi il buongiorno, nell'immaginarvi anche voi davanti a un eh, buon caffè. Oggi di alimenti parliamo, eh. Rima, rimaniamo, in tema con il, eh, rimaniamo in tema con il caffè, e eh, lo facciamo con Maria Elena De Bonis. Buongiorno Maria Elena e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Maria Elena, eh, tu ti occupi per Camera di Commercio? No? Adesso mi, mi, mi, già mi lancio una sfida al mattino presto, eh, cioè è responsabile del settore regolamentazioni del mercato della Camera di Commercio di Torino. E in realtà, noi ti abbiamo invitato a prendere un caffè insieme con noi per parlare di una iniziativa eh, curiosa che andiamo subito a spiegare. Prima però ci piacerebbe sapere eh, che cos'è questo, questo settore regolazione del mercato della Camera di Commercio di Torino, anche per conoscere quello che è il lavoro che le istituzioni fanno. Allora è un settore che si occupa di tanti argomenti, eh, ci occupiamo Parlando sempre di alimenti, ad esempio da noi vengono fatti eh, gli esami per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quindi chi deve aprire un'attività di ristorazione e somministrazione o commercio al dettaglio, svolge fisicamente da noi l'esame. Dico fisicamente adesso perché fino a qualche tempo fa li facevamo online. Esatto, e, poi... Eh, ci occupiamo anche del settore eh, della mediazione immobiliare, quindi anche in quel caso gli esami eh, per i mediatori immobiliari che attualmente sono in corso. Eh, ci occupiamo delle attività di verbalizzazione con corsi a premi, eh, della informazione ambientale, quindi eh, diamo, organizziamo momenti di formazione e eh, tutta una serie di iniziative informative anche in collaborazione con altri enti, e istituzioni locali e nazionali proprio per aiutare le imprese ehm, nel dare co corretto e, come dire, concreto adempimento alle normative e agli obblighi ambientali. Devo dire che eh, è sempre un'attività molto gettonata e molto apprezzata perché proprio accompagniamo per mano mh, gli imprenditori che si trovano, diciamo, ad avere a che fare con ehm, l'osservanza della normativa in materia ambientale e eh, ultimamente stiamo anche lavorando molto sui temi dell'economia eh, circolare e della transizione ecologica con varie iniziative e progetti eh, sia a livello piemontese che nazionale poi ci occupiamo eh, anche delle attività connesse alla rilevazione dei prezzi quindi l'istino condicinale dei prezzi all'ingrosso e anche il prezzario delle opere edili. Che negli ultimi due anni come dire sono diventati un'attività particolarmente impegnativa visto quello che accade mh, sui mercati nazionali ed internazionali la regolazione del mercato diciamo il nocciolo di partenza ehm, sono sempre state le attività di informazione e ehm, di formazione per consumatori di imprese eh, su temi che riguardano il diritto dei consumatori e la sicurezza alimentare e sulle tematiche della sicurezza alimentare eh, ovviamente mh, viaggiamo a braccetto con i nostri colleghi del laboratorio chimico che è un'azienda speciale della Camera di Commercio di Torino eh, che con noi eh, svolgono tutte le attività proprio mh, dedicate ai temi della sicurezza e dell'educazione alimentare, questo perché per favorire eh, un, lo sviluppo di rapporti e relazioni contrattuali che siano improntati alla correttezza, alla buona fede e anche per mh, come dire, diffondere una corretta informazione su quelli che possono essere eh, i temi di maggiore interesse. Quindi è un settore che davvero svaria su, su molti molti campi e argomenti. Sì. Però la curiosità, quello che ci ha attratto, no? con la redazione, ci sono di ma guarda che iniziativa eh, Curiosa parte, eh, siete stati promotori, realizzatori di una web series. Ci vediamo immensa. E, e allora, eh, co come nasce questa, questa idea? A, a, chi sono a chi è rivolta questa web series? Allora, l'idea nasce. Eh, insomma. Dietro negli anni ehm, i propri colleghi del laboratorio chimico eh, insieme a noi hanno realizzato una serie di iniziative eh, con eh, alcuni comuni della provincia di Torino che hanno come obiettivo quello di eh, diffondere anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole, scuole primarie eh, e anche asili, insomma primarie di secondo grado, quindi le vecchie scuole elementari e medie, eh, diffondere mh, proprio una corretta educazione alimentare ci sono stati dei percorsi formativi rivolti agli insegnanti eh, vengono fatti degli incontri con le commissioni mensa ma diciamo si cercava uno strumento che bucasse eh, il, il video i ragazzi, anche i bambini ormai sono abituati eh, ad andare su internet a cercare le informazioni eh, su internet sanno che lì si trovano tutte le risposte a molte dei, delle loro curiosità e quindi abbiamo proprio iniziato a ragionare su che cosa potesse essere uno strumento ehm, attraente per, per i ragazzi soprattutto per i bambini della fascia della, della scuola primaria. Ah, quindi dei, dei video che si possono vedere in classe con eh, i bambini e le maestre, eh, a casa con, eh, con i genitori, so, sono più pensati per i bimbi o per i genitori? Sono pensati per tutti e due, due perché eh. tutti quanti, eh, coloro che hanno dei bambini, che siano figli, nipoti o eh, vicini di casa, sanno che quando un bambino impara qualcosa a scuola, poi arriva a casa, porta il messaggio, soprattutto martella e, e fa passare in maniera molto più efficace di qualunque altro strumento quel messaggio, eh, per cui quando fanno i corsi di educazione stradale, poi per strada correggono i genitori che magari non si fermano subito quando sta per scattare il rosso eh, oppure spiegano che cosa vogliono dire i vari cartelli stradali. In questo caso eh, i bambini sono i primi destinatari di questi video insieme agli insegnanti ma l'obiettivo è anche quello di far sì che portino a casa ehm, alcuni semplici principi eh, su come costruire un menù su come devono essere abbinati i piatti su che cosa fa bene alla salute mangiare e che cosa si può mangiare senza esagerare e quindi chi ha contribuito a realizzare questi video e poi soprattutto quali sono le tematiche che trattano la prima serie, sono cinque video, tre sono già, eh, già usciti e sono disponibili sia sul canale YouTube, eh, ci si può raggiungere anche tramite il sito di Camera di Commercio eh, di Torino, alla pagina ci vediamo in mensa, però eh, quali sono le grandi aree che vanno a trattare e chi è che ha contribuito, che vi ha aiutato nella realizzazione di tutti questi, anche per mettere insieme dei, dei contenuti che, come si dice, bucassero l'attenzione di bambini e genitori. Allora, eh, proprio perché l'obiettivo era quello di bucare l'attenzione, eh, abbiamo, mh, come dire, ci siamo affidati dei professionisti e quindi eh, il, i video sono stati realizzati in collaborazione con Master Black che ha curato la produzione dei video e quindi il proprio filmato le varie scene le hanno montate eh, e si sono occupati diciamo di questi aspetti tecnici insieme ai nostri colleghi delle relazioni esterne che devo dire sono stati molto bravi ehm, nel nello svolgere insieme a loro l'attività di backstage e poi è stato un lavoro a tante mani, eh, i testi sono stati scritti eh, da noi con i colleghi del, delle relazioni esterne e con eh, le colleghe del laboratorio chimico che quindi ci hanno limato eh, diciamo il, il brogliaccio ehm, dando delle indicazioni molto precise anche se in linguaggio molto semplice eh, su quelli che sono mh, gli aspetti principali dell'educazione alimentare e poi eh, come dire l'interpretazione l'abbiamo lasciata a Francesco Francesca Melis e Gioacchino Inzirillo che sono due professionisti, eh, sono due bravissimi eh, attori e anche due professionisti eh, di YouTube che quindi spesso postano video e eh, come dire hanno Dato voce eh, e hanno reso davvero molto attraenti dei temi che diversamente, non lo nascondiamo, eh, avrebbero rischiato di diventare un pochino noiosi, ecco un po' la lezione, ci cioè, rischiava di suonare un po' come la lezioncina eh, che si fa Ma in giro. Cito, cito solo i primi tre perché insomma si parte caldi: eh? questa roba non mi piace, quindi c'è cioè, subito i bambini che si rifiutano di mangiare le verdure che non siano le patatine, cioè, eh, gli abbinamenti vincenti insomma iniziamo a creare dei piccoli master chef eh, sugli, o almeno a prendersi cura della propria alimentazione no? poi un mondo di colori e poi gli ultimi due non li conosco ancora perché non sono ancora usciti e eh, gli ultimi due no, non sono ancora usciti quindi lasciamo la sorpresa e poi alla fine dei video c'è una challenge per, per i bimbi quindi una piccola sfida un piccolo gioco proprio per eh, stimolare i bimbi a eh, mettere in pratica diciamo quello che hanno imparato guardando il video devo dire che sono molto di carini, divertenti, anche le musiche sono coinvolgenti, per cui insomma, abbiamo cercato di metterci nei panni dei bimbi eh, e dei ragazzi e quindi provare a capire che cosa eh, sarebbe potuto piacere a loro. Sono appunto... Una, una curiosità, poi se, se, se ci dai licenza io manderei la prima puntata in onda così almeno eh, qualcuno la può già anche, la può già sì. anche gustare eh, e, e vedere. Una curiosità, come hanno reagito? Quelli che stanno dall'altra parte, cioè perché dietro le mense scolastiche ci vi è comunque un mondo produttivo che coinvolge tante, tante persone. E un'iniziativa del genere credo che si affianchi anche al lavoro che poi chi si trova nella linea di distribuzione o di produzione compie tutti i giorni. Avete avuto dei feedback già sia dai bambini, dai genitori, piuttosto che da chi somministra e produce il cibo? Allora mh, dai bambini e genitori no, perché comunque poi saranno ehm, concordate, organizzate diciamo delle azioni di eh, distribuzione di questo video mirate proprio eh, costruite con le scuole, per cui questa sarà la seconda fase. Per adesso c'è stato diciamo eh, il lancio, ehm, il lancio è stato fatto tra l'altro eh, al Salone del Gusto, quindi è stato fatto vedere il primo video ed è stato un lancio su, su internet per il momento e tramite media abbiamo avuto dei ritorni dagli uffici di ristorazione scolastica eh, che sono stati positivamente colpiti diciamo da questi video e eh, appunto hanno iniziato a contattarci proprio per organizzare le attività nelle scuole Mh, hanno apprezzato diciamo il fatto che si sia tradotta in maniera molto eh, semplice e anche coinvolgente dei concetti eh, che appunto per gli addetti ai lavori sono pane quotidiano ma che alle volte si fa fatica a far passare. Maria, noi non possiamo che ringraziarti, eh, ricordiamo che eh, questa iniziativa è reperibile sia sul canale YouTube che sul sito eh, web di Camera di Commercio di Torino e allora in, eh, insieme con te presenterei subito nell'augurarci questa buona giornata questa roba non mi Piace il primo episodio di Ci vediamo in mezza. Grazie di cuore, una Grazie buona giornata mille. a te e una buona Grazie giornata a tutti voi. voi. Grazie a voi e buon proseguimento. Ma. Eh, Francesca! Come stai? Ti ricordi? A ah, giochino! Ci Senta forente un sacco di tempo sì. che non ci vediamo, quindi sei tu il nuovo autista, ma dai! Eh già, da compagni di scuola a colleghi di lavoro è un attimo. Paf, come se questi dieci anni non fossero mai passati. Senti, ma tu come stai invece? Che cosa stai facendo? Ah, sto preparando un delizioso minestrone di verdure per il pranzo di oggi nelle scuole. Ci ho messo eh, carote, sedano, eh, zucchine, zucca, porri, coste e... Eh... Ma dai! Eh, ti ricordi che alle medie, no ma che dico, già dalle elementari a me le verdure facevano schifo e, <gasps> e continuano a farmi schifo. Gioacchino, ma cosa dici? Guarda che le verdure sono buonissime e poi sono ricche di vitamine, di sali minerali, di fibre, di acqua. Ma dimmi una cosa, adesso che sei grande qualche verdura la mangi, giusto? Oppure niente niente, come quando eri piccolo. Beh, eh, vediamo, mangio le patatine fritte, eh, no, le mangio anche al forno e, e le mangio bollite in insalata, eh? Gioacchino, le patate non sono verdura, eh, quelle le devi mettere nello stesso gruppo dei carboidrati, eh, con i cereali, il pane, la pasta, e poi ok, le fritte sono buonissime, ma magari una volta ogni tanto, eh? Mm, certo, ti pareva la lezioncina, mannaggia a te quando sei diventata cuoca, eh, però guarda, adesso ti stupisco, mm. eh, mangio i piselli, eh, ne mangio in quantità industriali, eh? Eh, no, Gioacchino, i piselli neanche sono verdura. Sono verdi? Certo che sono verdura! Ma sinceramente io non lo so, non hai imparato proprio nulla a scuola! I piselli sono legumi e i legumi sono ricchi di proteine e quindi li potresti mangiare al posto della carne, del pesce, delle uova, dei formaggi e poi se possibile andrebbero accompagnati con una verdura vera! D'accordo, vabbè, non ne faccio una giusta, d'accordo, ho capito! Giochino, ascoltami! Guarda che io lo dico per te, le verdure ti servono, non dico che devi mangiare solo quelle, assolutamente, no. Ma a pranzo e a cena le devi sempre infilare in un angolo del piatto. E a pranzo e a cena devi sempre infilare in un angolo del piatto? Che noia, Francesca! Cosa che noia? Guarda che le puoi usare in un sacco di preparazioni, penso ai piatti unici, ai i peperoni ripieni, il couscous con pollo e verdure, o oh, le melanzane con la ricotta! <sus> Comunque facciamo così, guarda, ti mando qualche consiglio, lo faccio per il tuo bene. Mm. Allora, prima di tutto, almeno tre o quattro porzioni al giorno di verdura, quella che vuoi. Beh, scusa, da, da quando conosci il mio account? Secondo, verdure di stagione, sempre. Poi, se non le trovi, vanno bene anche quelle surgelate, però, vaci a fare la spesa ogni tanto, eh, Santa Polenta. No, ma dai! <ride> Terzo, la modalità di cottura. Sì, in effetti le verdure bollite sono un po' tristi. Però quelle fritte, l'abbiamo detto prima, sono buone. Ma una volta ogni tanto, eh? eh potresti farle al vapore o al microonde. Eh, ma... eh, eh, se magari le lasci un po' crude ci metti sopra un po' di olio e un po' di sale, verranno buonissime. Francesca, io non so cucinare. Me lo prometti? Ma cosa ti devo promettere? Mi prometti che la prossima volta che ci vedremo avrei mangiato un po' più di verdura? La prossima volta? Sì, certo! Ecco, bravo! Allora, guarda, prendi questo cesto, no. l'ho preparato per te e mi raccomando mangiatelo tutto, ciao! No. E tu? Che verdure hai mangiato questa settimana?